Noi siamo qua per protestare, per farci sentire contro un'autorità che ha imposto vaccini, 12 vaccini, su dei bambini piccoli prevalentemente, sani, e con tutte le controindicazioni del caso. Noi siamo, non siamo contro i vaccini in sé, ma siamo contro l'obbligo dei vaccini. E abbiamo deciso di, di accogliere il nostro presidente che... Da poco ho firmato un decreto alquanto assurdo, è un decreto che prevede l'obbligatorietà di 12 vaccini, 12 vaccinazioni, è un decreto che in qualche modo cerca di anche ricattare i genitori con l'istruzione la, la, scolastica dei propri bambini, anche se l'obbligatorietà prevede comunque i vaccini a prescindere dalla, dalla frequentazione scolastica. Noi abbiamo diritto di scegliere se far vaccinare o no i nostri i bambini. E noi siamo qua, che poi non ci muoveremo, siamo venuti qua per farci sentire dal presidente Mattarella che ha firmato un decreto incostituzionale e che noi non vogliamo assolutamente approvare, non lo approveremo. Capiti quello che ti ha E eh, nulla, siamo venuti qua a cercare di mostrare il nostro disappunto al presidente Chiamparino coloro che l'accompagnano la in maniera assolutamente pacifica ovviamente perché non siamo, non siamo né violenti né altro <ride> quindi nulla siamo contro questo decreto perché non siamo contro i vaccini assolutamente non siamo contro i vaccini, siamo contro l'obbligatorietà, in sostanza, soltanto questo. E secondo noi con questo decreto otterranno l'effetto contrario. Quindi obbligando le persone la gente inizia eh, a farsi qualche domanda in più, perché se una cosa è buona non si dovrebbe arrivare ad obbligare. No? Quindi eh, la gente inizierà a farsi più domande e quindi si mostrerà più diffidente verso questa pratica. Quindi siamo sicuri che otterranno l'effetto contrario, nonostante le sanzioni amministrative, nonostante l'obbligo. Hanno anche commentato, se non ricordo male, almeno nella discussione pubblica che c'è stata, una sorta di ricatto addirittura sulla custodia. Dei sì, diritori. sulla responsabilità genitoriale, eh, non è ancora ben chiara come, come faccenda, però sì. Che sì, sembrava è... proprio il carattere di un'intimidazione. Sì, affievolmente della responsabilità genitoriale, quindi segnalazione tribunale dei minori. Eh... Oltre appunto, come dicevo prima, la sanzione che può arrivare fino a 7500 euro se non viene vaccinato il bambino, diciamo tutta una serie di, di misure per uh, portare le persone ad aver paura perché la finalità è far avere paura alle persone, non informare, non invogliare la vaccinazione e far avere paura, quindi loro battono su sul testo, Ma, è... oh, ma L'accoglienza è questa, siamo con i, noi siamo tutti con i bambini e siamo comunque circondati dai Babysitter, vestiti di blocca per non farli attraversare perché ah, c'è pericolo. Ci per hanno ah. bloccato, manco passimo, dei terroristi. Ci hanno bloccato qua. Siamo rimasti su, su questo fantastico marciapiede. Abbiamo cercato di urlare. Il nostro disappunto. Non è sono il giornalista.